Ciao a tutti e a tutti, nuovo video, barra, video, altro video vlog, come state? Spero bene? Allora, sto riprovando con un altro video per vedere un po' come viene Lo sto facendo in QHD, sperando che venga bene Perché veramente è una cosa allucinante Non so neanche io come girarmi a fare questi video Perché escono un po' tutti così, quindi non ne ho idea Sperando che a voi possano piacere questi video così fatti alla rinfusa Alla me ne frego però a me piace fare video anche senza modificare senza niente e niente quindi mh, volevo solo sapere se anche questi video vi piacciono o meno fatemi sapere i commenti innanzitutto mettete un bel like di supporto a questo canale youtube mettete un commento e fammi sapere un po' e come, se vi piace o meno se devo cambiare qualcosa e attivate la campanella qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale youtube e niente, ah, seguitemi su TikTok, Instagram e Facebook. Innanzitutto, e, ah, se mi chiedete l'email, le chiedetemela in privato perché l'email qua non la metto perché tanto non collaboro con nessuna azienda. Almeno che non sia so YouTube, ma poco poco ci spero. Devo dire la verità, niente, eh, ragazze, ragazzi e eh, ragazzi, io oggi volevo fare. Altri video di, di motivazionali come un altro video, ma non so ancora come farli perché mi devo abituare a fare video in modalità full HD full HD o 4K. Non ne ho ancora idea. Io non ci capisco tutte queste attrezzature, di tutte queste modalità. Ehm, cioè, dietro le quinte cioè, mi piace montare video, ma non so bene impostare la telecamera. Quindi è tutto un macello. È tutto un macello quindi vabbè, non come e niente. Allora, aspettate, che qua non so ancora come sia la risoluzione del video, cioè non la risoluzione, la... la luminosità. Voglio provare un po' a vedere se vi vedete un po' meglio. Ecco qua, pare che mi vediate meglio. Ma io non ne sono tanta c'è. Cioè... Oh, Mamma mia, quando avevo poco, mi si fanno delle lineette qua. Al... Di saliva agli angoli della bocca, non è un bel vedere e fa anche cagare a schifo. Mm -hmm. C'è anche io, un canale YouTube che si chiama YouTube fa cagare. <ride> Già è così, ragazzi, è troppo da ridere, ma non si dicono le parolacce, non si dicono le parolacce, però è la verità, c'è un canale YouTube che lo dice che si chiama così perlomeno. Perché girando in giro, pazzicando per YouTube, ho trovato questo canale che pare che esista sul serio. E poi poi ehm... ah mi sono rifatta non so quante volte lo tirò perché non so neanche se riesco a caricarlo quel video di youtube eh, qua su youtube un eh, video che diciamo è questo allora mi hanno informato le sopracciglia che non so quanto si possa vedere e poi eh, ho messo un po di burroca o null'altro già e nulla volevo dirvi, niente, che dopo questo video ce ne sarà un altro eh, di prodotti beauty finiti perché sennò veramente si fa troppo tardi e non riesco a girare altri video, ma va bene così ah, per quelli che stanno aspettando i video smr non preoccupare, mi devo organizzare perché non le faccio di giorno, le voglio fare di notte, che c'è più silenzio non so se riuscirò a farli, però ci voglio provare Ciao ragazze, a dopo Perdonate che chiudo da dietro perché qua non vedo cosa sto toccando Ciao ragazze, ciao a te Mettete like No, così ho messo la pausa, aiuto